amici buongiorno noi siamo appena arrivati nel nostro hotel perché ci troviamo a Parigi e ci troviamo all'hotel Casao un boutique hotel che si trova al secondo piano di un palazzo in pieno stile parigino e la cosa figa di questo hotel è che non esistono chiavi eh, sia per aprire il portone di sotto che per aprire la porta d'entrata ma anche la porta proprio da, della stanza avrete bisogno di un codice che vi verrà dato al momento della prenotazione le camere sono tutte ben arredate e soprattutto sono dotate di tutti i comfort e l'hotel poi è situato proprio nel cuore di Parigi ogni monumento o punto comunque di interesse dista veramente poco quindi è consigliato proprio per questo motivo perché si può scendere tranquillamente a piedi e chiaramente i monumenti più importanti Poi per il resto comunque è ben collegato perché c'è la metro qua vicino e tutti gli altri mezzi come al solito ci sistemiamo un attimo anche se già comunque abbiamo messo in mezzo un pochino di cose e poi niente prima tappa di oggi sarà il museo del Louvre ma anche se fuori sta piovendo Parigi ci ha accolto benissimo Quand ma maman chante me fera de les roses Je me dit que le temps qui glisse est un saleux que de nos ragas s'en fait des manteaux pour ton quelqu'un m'a dit Bien de nous qu'il ne nous donne rien qu'il nous promet tout paraît que le bonheur est à portée de main, Alors on prend la main e se retrouve fou Pourtant quelqu'un Allora ragazzi, dopo aver visto la parte più famosa, diciamo così, del Museo del Louvre, dove c'è la Gioconda, dove c'è Amore Psiche, dove ci sono tutte le cose che abbiamo visto prima, nel biglietto è prevista anche la possibilità di visitare la zona medievale, che è questa che sto posteggiando, e in più c'è anche la zona dedicata all'Antico Egitto. Quindi proseguiamo il nostro giro del Museo del Louvre. Musica allora ragazzi noi siamo appena usciti dal Louvre e pensavo sinceramente che ci avremmo messo meno tempo invece siamo stati due ore e mezza ci abbiamo visto tanto però diciamo che leggevo poi anche di una statistica che dice praticamente che se si vuole vedere tutte e 35.000 le opere presenti all'interno del Louvre bisogna veramente stare nel Louvre per quasi nove mesi filati questo è solo per farvi capire quanto può essere grande questo posto e quanto c'è da vedere c'è da dire che è un museo straordinario bellissimo ci è piaciuto veramente tanto vi consiglio assolutamente di prendere il biglietto online perché innanzitutto vi costerà 17 euro ma soprattutto saltate la fila, noi siamo arrivati in 5 minuti siamo entrati e a differenza di tutti quelli che invece entravano senza saltafila e si sono fatti quasi un'oretta di attesa ok quindi noi siamo pure abbastanza stanchi, eh? Prevedi... sì, siamo abbastanza stanchi però adesso ci andiamo a Champs-Élysées e poi ci andiamo ad andare all'arco di Trionfo, sì. fortunatamente è tornato sì. pure il sole sì. Allora ragazzi noi ci troviamo sotto l'arco di trionfo perché praticamente noi eravamo dall'altra parte per arrivare qui dove siamo noi bisogna passare per un sottopassaggio perché ovviamente non si può attraversare questa rotatoria che è una delle più grandi se non la più grande al mondo se si vuole salire invece sull'arco di trionfo c'è un biglietto che costa 12 euro invece noi abbiamo pagato 10 euro perché ci siamo comprati a Paris VC che è una carta per i mezzi che poi vi spiegherò successivamente ma che con questa avrete anche il 10% di sconto e niente, siamo pronti per salire sopra all'arco di trionfo Que nos vies ne valent pas grand chose elles passent en un instant comme fan des roses me dit que le temps qui glisse est un sel que des nos tristesses s'en fait des manteaux pour quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore te voy a decir salire su un di e avere tutto il panorama di Parigi è qualcosa di straordinario, lo skylight tutto illuminato e è qualcosa di emozionante intanto guardo a terra perché ho paura di cadere Comunque allora ragazzi il video finisce noi questa, questa prima giornata ce la siamo più che goluta perché sono praticamente 24 ore che siamo in giro, abbiamo durmendo solamente 3 ore e siamo praticamente distrutti adesso ci andiamo a mangiare una cosina veloce e poi ce ne andiamo a dormire Perché domani ci aspetta una nuova giornata ricca di cose da fare perciò come al solito se il video vi è piaciuto, cose noi ci vediamo domani ciao